Buongiorno, eh, io sono Katia Occhi e sono ricercatrice di storia moderna all'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento. Vi do il benvenuto al primo webinar della tavola ovale, anche da parte del nostro direttore, il professor Christoph Cornelissen, che in questo momento sta tenendo lezioni a Francoforte e quindi non può partecipare a questo incontro. Come sanno tutti quelli che ci seguono da tempo, la, la tavola ovale è un ciclo di incontri ad invito per favorire lo scambio scientifico tra chi si occupa di storia moderna. L'idea era quella di avere un momento, uno spazio libero di aggiornamento e di confronto su ricerche in corso. Per cui ad ogni incontro noi invitiamo una o due partecipanti che propongono un tema storiografico, una ricerca avviata oppure la discussione su un libro o su un articolo. L'idea era quella di trovarsi attorno alla tavola ovale, quindi la tavola dell'aula piccola dell'Istituto Storico, per eh, fare un confronto scientifico sereno ed informale e contemporaneamente eh, una discussione in un momento conviviale. Il comitato scientifico delle tavole ovali è composto dai modernisti dell'ISIG, quindi la mia collega Fernanda Alfieri, eh, Claudio Ferlan, Massimo Rospoker e la sottoscritta. Dalla fine del 2019 al nostro gruppo si è aggiunto anche Enrico Valseriati eh, che oggi fa il regista di, questa, di questo incontro e lo ringrazio per questo motivo. La nostra tavola ovale ieri ha compiuto 5 anni, ci siamo trovati per la prima volta il 25 maggio del 2015 con Lucio Biasiori. Naturalmente oggi la complessità della situazione in cui ci troviamo non ci consente di eh, avere l'aspetto diciamo, conviviale della tavola ovale, ma eh, ci ha offerto in compenso la possibilità di ampliare il gruppo delle persone che possono partecipare e eh, il, anche il gruppo dei, dei relatori invitati, come il caso appunto di Matteo Pompermaier, che è qui oggi e che avrebbe dovuto invece trovarsi a Stoccolma. L'iniziativa della tavola ovale non inizia oggi in formato webinar e proseguirà anche nei mesi successivi. Già a giugno abbiamo fissato due incontri e poi vi daremo il calendario preciso. Noi eh, abbiamo deciso di eh, trasformare le tavole ovali in webinar perché come Easy aderiamo al progetto della Fondazione Bruno Kessler più, meno virus, più conoscenza. Quindi abbiamo messo a disposizione dei, del pubblico, dei nostri colleghi, sul nostro sito dell'ISIG, tutta una serie di materiali che potete scaricarvi, che sono liberi, quindi trovate i nostri libri, i nostri articoli, inventari e banche dati di progetti di ricerca frutto di schedature di fondi archivistici, ma anche interviste delle nostre colleghe e dei nostri colleghi. Come sapete tutti, noi siamo storici, quindi le nostre competenze sono nelle scienze umane, ma meno virus più conoscenza comporta anche di imparare i ferri del mestiere di coloro che si occupano di cose tecnologiche. E quindi voglio ringraziare particolarmente le mie colleghe e i miei colleghi perché, eh, della ricerca, perché hanno aderito tutti con entusiasmo a questo tipo di iniziativa che è stata lanciata. Non avremmo potuto fare questa cosa senza naturalmente il gruppo che si chiama supporto alla ricerca, quindi anche i colleghi dell'amministrazione sono per noi preziosi in queste fasi complicate. Se i seminari più piccoli, le tavole ovali o i seminari di storia contemporanea, li teneremo quindi in formato webinar, ci sono delle cose alle quali abbiamo dovuto rinunciare e quindi eh, la settimana di studi, che quest'anno è dedicata a... Ambiente di infrastrutture dalla prima età moderna all'oggi, sfide, saperi ed innovazioni, che è organizzata in collaborazione con il Rachel Carson Center di Monaco, è stata posposta al 2021. Quindi vi ricordo che l'evento si terrà il 22, il 23 e il 24 settembre del 2021 nella nostra sede. Detto questo, ehm, non voglio sottrarre altro tempo a Matteo Pompermaier e lo presento. Matteo è doctor europeus in storia moderna, presso l'Università di Rouen, in tutela con l'Università di Padova. I suoi interessi di ricerca eh, riguardano principalmente il mercato del credito nelle società di antico regime e in particolare il ruolo delle osterie veneziane in tale contesto, sul quale sta preparando una monografia che uscirà per l'Ecole Française di Roma. Attualmente, come vi ho detto, Matteo è ricercatore presso la Stockholm School of Economics, dove si occupa di studiare i rapporti di, di, del credito fra privati in Svezia e in Finlandia tra il 1750 e il 1910. Il tema della tavola ovale di oggi è l'economia del fazzoletto, poveri, credito e sopravvivenza a Venezia nel XVIII secolo in cui avremo modo di seguire il funzionamento e l'evoluzione del sistema di credito legato al commercio e al consumo del vino a Venezia, un'attività che veniva strettamente controllata dalle magistrature a scopo fiscale, doganale e di ordine pubblico. Un'attività che, come avremo modo di sentire, coinvolgeva gli abitanti di tutte le contrade cittadine e immetteva nel circuito di vendita un variegato quantitativo di oggetti che venivano lasciati in pegno ai creditori. Quindi prima di eh, dare la parola a Matteo, eh, ricordo semplicemente alcune eh, informazioni di servizio sulla privacy. Vi invito a spegnere i microfoni e i video per consentire un miglior funzionamento della privacy del nostro incontro e eh, vi ricordo che alla fine della presentazione di Matteo potrete fargli delle domande che verranno raccolte nella chat e poi lette dal mio collega Enrico. Quindi a questo punto do la parola a Matteo e prego. Eva. Prego Matteo. Buongiorno, buongiorno a tutti, Beh, innanzitutto grazie per la presentazione e vi ringrazio anche per avermi invitato a condividere le mie ricerche alla vostra tavola, anche possiamo dire tavola virtuale questa volta. E adesso vedo se riesco a ricondividere lo schermo e direi di cominciare subito con la presentazione. Mi confermate che vedete la... Il powerpoint? Katia? Sì. Benissimo. Sì. Allora, quello di cui uh, parleremo oggi beh, è già abbastanza evidente dal titolo, cioè parleremo di credito, di poveri e di sopravvivenza, che sono un po' gli elementi alla base di quella che ho uh, chiamato l'economia del fazzoletto. In seguito vedremo anche di cosa si tratta e anche perché eh, si chiami in questo modo. Il contesto è ovviamente quello di Venezia nel XVIII secolo, un qualche excursus anche eh, un po' più indietro nel tempo. Eh, molto brevemente una panoramica di come si suddivide questa presentazione, tanto per darvi qualche riferimento, si, si in tre parti, diciamo all'inizio, eh, però una contestualizzazione su quella che si può ben definire una peculiare offerta di credito che vede sovrapporsi due elementi un po inaspettatamente come il vino e il denaro e che aveva luogo nelle osterie e nei bastioni, i bastioni erano dei magazzini nei quali si vendeva vino da sporto uh, di Venezia. Nella seconda parte invece vi darò qualche riferimento riguardo alle origini e al modo di funzionamento di questa uh, attività di credito e ne vedremo anche il volume, la dimensione per capirsi, quindi eh, sostanzialmente andremo a vedere più nello specifico di che cosa eh, si tratta. Infine, anche sulla scorta di quanto detto nelle prime due parti, definiremo, vi definirò che cos'è cos l'economia eh, del fazzoletto e come detto perché si chiama in questo modo un po' curioso. Sempre proseguendo sulla contestualizzazione, questa presentazione si basa sulla mia tesi di dottorato, che ho discusso nell'aprile del 2019, circa un anno fa, in Francia, per questo i titoli sono in francese, e nello specifico si focalizza la presentazione sulla seconda parte della tesi che riguarda appunto dei prestatori un po' inattesi, e dunque l'attività di prestito su supegno di osti e bastioni. Possiamo dirlo subito e molto apertamente, non è una cosa così sconvolgente in realtà che gli osti eh, siano anche, fossero anche dei creditori, soprattutto per delle piccole necessità, per dei piccoli importi. È una cosa che si trova anche nel contesto rurale veneto, ne parla ad esempio eh, Marino Berengo, eh, lo troviamo anche a Parigi, ad esempio non nella città, eh, ma nei débit de Boisson, quindi degli spacci di vino che si trovavano eh, lungo le mura della città, soprattutto in corrispondenza delle porte, ma eh, è una cosa che eh, recentemente ho scoperto eh, esisteva anche a Trento, eh, infatti negli statuti, nei nuovi statuti ecclesiani del 1528 c'è una regola specifica che vieta agli osti eh, di eh, fare credito ai figli di famiglia, quindi ai figli di buona eh, famiglia, alle mogli senza il permesso dei mariti, e a, a coloro che avevano meno di 25 anni. Ci sono anche altri riferimenti curiosi, tipo l'oste di Tione poteva far credito per massimo tre mesi ed è un'interessante coincidenza con il caso veneziano e ad esempio l'oste di Roncone che poteva far, poteva far credito fino al San Michele, probabilmente la data di una uh, corrispondenza di una fiera, uh, immagino. La eh, differenza con il caso eh, veneziano è che non, le autorità pubbliche non si sono limitate a tollerare questa attività o, o semplicemente di inserire qualche paletto eh, normativo, ma eh, hanno sostanzialmente deciso di eh, formalizzare eh, l'attività eh, mettendola sotto il controllo di una specifica magistratura cittadina, che era la eh, giustizia nuova, o meglio i provveditori e i alla giustizia nuova. Pertanto è proprio per questo motivo che oggi possiamo contare su un ricco corpus documentario. Di fatto abbiamo un sacco di fonti, soprattutto per vari motivi settecenteschi, che, che ci hanno permesso di, hanno, specifico, permesso di ricostruire eh, questa attività eh, di credito. Nelle fonti il primo riferimento è eh, quello che vedete in alto, che ho tratto dalla mariegola, dunque da, dagli statuti, dal libro delle regole del Consorzio dei Mercanti Bastionieri di Venezia, ed è un, una regola praticamente che stabilisce di fatto che gli osti e i tavernieri di questa città, come potete leggere, abbiano licenza e libertà di farsi dar pegni da quelli che avranno mangiato e bevuto eh, nelle osterie. Sfortunatamente non è datata, eh, molto sfortunatamente direi, però vi ha semplicemente riferimento a una bergamina, dunque a una pergamena e eh, il supporto cartaceo già di per sé in un certo senso indicatore eh, dell'antichità eh, della regola e oltretutto il fatto che nel 700 quando questa regola è stata copiata non avevano nemmeno loro idea probabilmente di eh, quando risalisse eh, questa norma. Il primo riferimento datato invece è quello che vedete in basso, risale al 2 aprile eh, 1888, e eh, in esso si stabiliscono principalmente due cose: ovvero, che eh, gli osti prima di vendere i pegni dovevano mostrarli e presentarli alla giustizia nuova, e eh, che tutto il sovrappiù guadagnato dalla vendita degli stessi oggetti doveva essere eh, restituito a chi eh, di pertinenza. Uh, facciamo un attimo uh, un passo indietro. Osti e bastionieri, comunque uh, i gestori dei, dei bastioni, che dicevo essere dei magazzini nei quali si vendeva vino uh, da sport, erano al centro di una rete, di uh, un'offerta di credito su pegno. Immagino che tutti sappiano all'incirca come funziona uh, un, uh, un credito di questo tipo. Uh, se non altro può essere che qualcuno abbia visto quei programmi che fanno spesso su, su cielo nei quali si vedono questi pawn shop americani a gestione eh, familiare uh, riassumendo molto brevemente uh, un cliente chi necessita, chi necessita di denaro si reca uh, in un caso specifico in un'osteria in un bastione e uh, impegna a garanzia uh, di un prestito un oggetto sul valore del quale viene stimato anche proprio il valore uh, del prestito Dopodiché ha uh, un determinato periodo di tempo per ritornare, restituire i soldi più, uh, che aveva ricevuto in prestito più l'interesse e riscattare il proprio oggetto. Se ciò non avveniva, entro i periodi eh, stabiliti eh, per legge, l'oggetto veniva poi in seguito venduto in modo che il creditore potesse rientrare dell'investimento. In questo caso le aste erano organizzate e gestite dalla stessa magistratura che controllava un po' tutto il sistema, ovvero la giustizia nuova che si occupava, come vedremo più nello specifico in seguito, di vendere questi oggetti tramite delle aste pubbliche che venivano organizzate nelle vicinanze del ponte eh, di Rialto. Uh, questa regola, quella del 2 aprile 1388, è molto interessante sia per quello che ci dice, ma anche per quello che non ci dice, almeno non direttamente, eh, nello specifico che a questa data uh, capiamo che si tratta di un sistema che è già uh, strutturato, perché non, non si tratta di dire ok, osti, potete fare uh, questa attività o, o non farla, ma si vanno a regolare, si vanno a definire uh, dei dettagli, che per quanto siano dettagli molto importanti, sono comunque uh, delle questioni molto più specifiche. Siamo a sei anni dalla formazione. Dalla fondazione, dalla creazione dei banchi eh, di prestito su supegno in quello che a in, inizio Cinquecento diverrà eh, il ghetto veneziano, e a 70 anni dalla creazione del primo monte di pietà a Perugia, quindi 70 anni prima rispetto alla fondazione del primo monte di, di pietà. Dunque è abbastanza presto. Io sono modernista per me è molto indietro, ma per un medievista probabilmente non è la stessa cosa. Però questo ci dà anche un po' un riferimento temporale rispetto alla, alle altre offerte di credito normalmente studiate nell'epoca moderna e che, bene o male, sono molto, molto, no, molto più note se non altro di questa. Uh, dunque abbiamo, visto che, uh, abbiamo detto che al centro di questa uh, offerta di credito vi erano osterie e bastioni. Che Osterie e Bastioni erano uh, due centri molto diversi eh, fra loro e offrivano servizi diversi. Come potete vedere dalla cartina a sinistra, le osterie erano localizzate esclusivamente nelle vicinanze del Ponte di Rialto e della Piazza San Marco, ovvero il cuore commerciale e amministrativo eh, della città. Già la loro posizione è indicativa in un certo senso, ma... Eh, lo dicono gli stessi osti nella loro mariegola, quindi sempre nel libro uh, delle, degli statuti, nei loro statuti, insomma eh, il loro servizio, il servizio all'esteria è rivolto principalmente a forestieri e cito testualmente a persone morbinose e benestanti, ovvero a persone allegre e benestanti. Eh, dal punto di vista pratico dispongono di locali, ovviamente di stanze nei quali i forestieri possono uh, alloggiare, soggiornare, e di locali nei quali i clienti potevano fermarsi per mangiare o, o per bere. Eh, al contrario, nei bastioni ciò non accadeva. Beh, innanzitutto possiamo vedere già dalle due cartine che la loro localizzazione nella città era molto diversa, infatti i bastioni sono sparsi eh, un po' ovunque nella città, dovevano essere teoricamente uno per parrocchia, anche se molto spesso ne troviamo anche più di uno e il loro servizio era rivolto principalmente alla popolazione eh, di classe medio-bassa eh, della città. La particolarità del bastione è che si trattava o era pensato per essere un luogo di non eh, socialità nel quale i clienti si recavano per acquistare il vino eh, da sporto che poi ovviamente doveva essere consumato all'interno della sfera. Domestica. Quindi diciamo che il bastione sarebbe stato perfetto in questo periodo di confinamento da coronavirus, quindi sarebbe mantenuta la, la distanza sociale fra, fra i clienti. Quindi, da un lato abbiamo la norma che ci dice che i bastioni sono per l'appunto dei magazzini nei quali si vendeva da asporto, e dall'altra, invece, abbiamo eh, la pratica e sappiamo che così eh, non era. Come ad esempio dimostrato da questo eh, processo. Eh, ho scelto di mostrarvi questo processo perché è molto interessante. Eh, fortunatamente è uno dei primi che ho ritrovato eh, quando ho iniziato la mia ricerca all'Archivio di Stato eh, di Venezia e dico fortunatamente perché mi ha permesso di comprendere molto meglio di che cosa, con che cosa avessi a che fare, insomma, con che, tico, con che tipo di operazioni di credito avessi. Eh, a che fare? È la storia, il processo di eh, Bortolo, Bortolo Bodai, eh, un 35enne che era eh, un orese, quindi un orafo di professione, era nato a Mestre, ma eh, viveva a Venezia da eh, molti anni, in quello che ancora oggi si chiama Rioterà eh, dei Birri. Se non sbaglio, è a, nel sestiere di Cannareggio. Eh, nel corso del tempo, di circa due anni e mezzo, eh, egli aveva impegnato una serie eh, di oggetti che aveva dichiarato essere eh, d'argento, eh, che poi si scoprirono essere eh, dei falsi. Lo vedete nell'immagine nell a sinistra, il capo Bastione ha fatto, sostanzialmente non si fidava, ha fatto esaminare eh, questi oggetti per il sospetto e li rilevò anche per falsi non è tanto interessante eh, il caso processuale in sé, è molto più interessante quello che ne segue. Naturalmente il capobastione denuncia eh, Bortolo alla giustizia nuova, la giustizia nuova apre un processo, convoca Bortolo e eh, inizia a fargli delle domande eh, di carattere generale eh, cercando di capire cosa fosse successo. E il punto probabilmente più interessante è questo, quello che vedete nell'immagine a destra, nella quale Bortolo descrive come sia nato il suo debito nei confronti del bastioniere. Vediamo, io gli devo 160 o 163 lire, lire veneti chiaramente, e non è un grande importo, calcolate che più o meno a questa epoca era la paga di un mese eh, del capobastione, e invece è un debito che Bortolo aveva accumulato nel corso di circa due anni, due anni e mezzo, e queste 160 lire si componevano di companatico, quindi cibo eh, che si accompagnava al pane, vino consumato al magazzino, qualche mezza lira di vino eh, che aveva usato, che preso per consumo domestico, qualche soldo, vedete, che aveva perso giocando a carte eh, in compagnia del capobastione stesso, del creditore stesso. Oltre a 50 lire e eh, in più volte in effettivo contante. Eh, Comprendiamo quindi subito che le operazioni erano miste, eh, credito e consumo venivano in un certo modo eh, a sovrapporsi, e quindi Bortolo ha costruito il suo debito nel tempo eh, per vari motivi, quindi per cibo, per vino, per soldi in contanti e per eh, altri motivi, come ad esempio i soldi eh, persi a carte, eh, giocando a carte. È qualcosa che possiamo trovare in un bastione o in un'osteria, ma che non ci sogneremo mai, di vedere nelle carte relative a un monte di pietà, per esempio, o a un banchiere eh, di altra natura. Eh, quando ci approcciamo allo studio di un'offerta di credito, eh, ci chiediamo sempre quale sia eh, il costo del capitale, ovvero all'interno di tutte queste operazioni fatte da Bortolo, per esempio, Qual era, il costo, dire, qual era il costo del denaro, qual era il prezzo che Bortolo doveva pagare per, per il denaro ottenuto in varie forme eh, a credito. Eh, il costo del capitale si è formato solitamente da due elementi, eh, c'è cioè la parte consistente in tasse, che sono molto ben eh, esplicitate nelle, nelle fonti e corrispondono a un soldo per bollettino, quindi un soldo per ogni operazione per la quale veniva rilasciato un ticket, che si chiama, per questo si chiama eh, bollettino. E eh, normalmente dovremmo trovare anche un, un tasso di interesse, ovvero il guadagno per il creditore. Eh, qui sono iniziati i problemi, i tempi, perché io non ho mai ritrovato nella documentazione ufficiale alcun riferimento all'interesse pagato dai debitori. Eh, inizialmente pensavo che eh, fossero operazioni esenti da tasso di interesse e che il guadagno eh, di osti e bastionieri fu derivasse solo dal fatto che Fosse un'economia di scala, in pratica, ovvero potendo far credito ai propri clienti, potevano aumentare le vendite e in questo modo aumentare anche i profitti. Eh, però non era eh, proprio eh, tutto qui, nel senso che eh, Osti e Bastioniere avevano trovato anche un altro modo tramite il quale guadagnare da questa attività, ovvero che una parte delle operazioni, una parte del credito era erogato sempre eh, in, in vino Poi ho ritrovato quest questa, questa informazione in diversi autori eh, ottocenteschi che descrivevano eh, il sistema sociale, tra virgolette, veneziano precedente e quindi sono abbastanza certo del fatto che eh, in ogni operazione di credito i due terzi del al massimo i due terzi del valore stimato venisse erogato in contanti e Minimo e il restante terzo eh, in vino. Nella pratica significa che se io mi recavo in un bastione eh, impegnando uh, un fazzoletto avrei potuto ricevere due terzi del valore stimato in contanti e almeno un terzo in vino. Dunque, riassumendo, si tratta formalmente di operazioni che sono esenti da tasso di interesse. Nella pratica, però, un terzo dei prestiti veniva erogato in vino e dunque gli dal, nella cioè il guadagno di osti bastionieri risiedeva nella differenza tra il valore di acquisto e quello di vendita del vino, oltre chiaramente al valore del vino stesso. Eh, sappiamo che c'è un nome specifico per il vino che veniva utilizzato in queste operazioni, che è il vin da pegni, e sappiamo anche, dalle descrizioni sempre di questi autori ottocenteschi, che era un vino di una qualità particolarmente bassa e che si allontanava molto dal prezzo che veniva naturalmente calmirato, che veniva deciso dalla giustizia nuova e dai governatori delle entrate con un'altra magistratura veneziana eh, su base mensile. Eh, partendo da questa informazione ho provato a stimare anche quale fosse eh, di base il tasso di interesse Uh, semplicemente per capire quale potesse essere il guadagno per operazione uh, per i creditori, uh, questo dato che vedete circa il 7% su base trimestrale si riferisce ai prezzi del vino di uh, inizio 700, se non sbaglio del 1706, e uh, vedete che il tasso di interesse è abbastanza elevato perché siamo un 7% su base trimestrale, che era la durata massima teorica, almeno per quanto stabilito dalla legge dei prestiti che tramutato su base annua fa eh, un 28%. Eh, per cento. Dunque, riassumendo un po' tutto quello che abbiamo visto, si capisce abbastanza bene che questa offerta di credito eh, funziona bene nel caso di piccoli importi di prestiti, principalmente destinati a, al consumo e a opera operazioni di tipo eh, quotidiano. Ed è altrettanto, eh, invece, assolutamente sconveniente nel caso di importi eh, più eh, importanti. Una volta descritto quindi il sistema, possiamo cercare di capire eh, quale fosse la sua importanza nell'ambito cittadino, quale fosse il volume eh, di questo eh, circuito del credito. Eh, nel corso della mia ricerca sono riuscito a costruire un database con oltre 30.000 valori di prestiti erogati nel corso del, del XVIII secolo e basandomi su questo database ho stimato un valore medio di un prestito, eh, del prestito pari a 3,32 lire eh, veneziane decimali, mentre la mediana è di 2 lire. Mediana e media sono così distanti perché effettivamente c'è una grossa dispersione dei valori, perché andiamo da prestiti che vanno da eh, un soldo, dunque un ventesimo di lira, fino a oltre eh, 200 lire eh, veneziane e questo si capisce abbastanza bene anche dalle due torte che vedete eh, sulla destra, dove prestiti, la distribuzione dei prestiti secondo il loro numero vede un 86% di prestiti inferiori a 5 lire, mentre eh, secondo il valore eh, questa percentuale diminuisce al 55, perché ci sono pochi prestiti di valore elevati che però hanno una grossa influenza sul valore totale. Ad ogni modo, come è abbastanza visibile dal grafico sulla sinistra, la maggior parte dei prestiti è compreso nel range che va da mezza lira a due lire. Stiamo parlando di eh, oltre 16.000 operazioni, quindi circa il 52% del, eh, del campione eh, totale. Abbiamo detto che eh, gli oggetti che, non veniva, che venivano impegnati e che non erano riscattati in tempo venivano rivenduti dalla giustizia nuova all'asta in modo che il creditore potesse rientrare nel proprio investimento. Tramite la documentazione prodotta dalla giustizia nuova eh, nell'ambito delle sue operazioni, sono riuscito a ricostruire eh, gli andamenti delle aste eh, con, molta, con molta precisione, direi anche, eh, in due periodi. Il primo periodo va dal 1745 al 1762, mentre il secondo sono i primi anni 90 del 700. E vediamo che il range di oggetti venduti va da circa 40.000 all'anno nel 1745 a oltre 120.000 eh, negli anni 90 del 700. Quindi stiamo parlando di un volume molto importante. Capiamo subito che per vendere un quantitativo di oggetti così eh, elevato le aste dovevano avere praticamente cadenza quotidiana e così era anche nella realtà. Qui ho ricostruito le aste eh, nel 1755 nel quale anno nel quale furono venduti circa 61.000 eh, oggetti, e vediamo che, fatto salvo per i giorni festivi, che sono quelli in giallino, le domeniche, che sono le date e i numeri in grassetto, vi erano aste, che sono le tabelline colorate in grigio, praticamente quotidianamente, eh, nella, come dicevo, in, una, in un campo, in una piazza adiacente al ponte di Rialto. Numeri molto eh, elevati, ma dobbiamo considerare che eh, si tratta comunque di uh, cifre parziali, in quanto sono solamente gli oggetti impegnati e non uh, riscattati in tempo dai debitori. Tramite diversi metodi di stima sono riuscito anche a calcolare quale fosse il tasso di riscatto, ovvero il tasso di rimborso uh, dei prestiti, e, eh, vediamo che nel primo periodo, quindi 45-62, questo tasso si eh, aggira attorno ai due terzi dei prestiti, quindi due terzi di, dei prestiti venivano rimborsati, mentre nel secondo periodo, i primi anni 90, eh, la media cala alla metà de, eh, degli, dei prestiti. Questo porta il totale degli oggetti impegnati complessivamente a una cifra compresa fra i 124.000 eh, del 1745 e le 245.000 del 1794. È un volume eh, direi, eh, impressionante, anche perché dobbiamo considerare che all'epoca Venezia aveva una popolazione meno male stabile che si aggirava fra le 145.000 e le 150.000 eh, unità che si possono a loro volta suddividere in 25-30 mila eh, nuclei familiari, i quali logicamente non erano tutti coinvolti in questo tipo di, eh, di, di commercio, in questo tipo di offerta di credito. Dunque, anche considerandole tutte, eh, tutti i 25-30 mila 25, nuclei familiari, abbiamo una media che è abbastanza elevata di, a seconda dell'anno, 5-10 oggetti impegnati eh, eh, all'anno. Una riprova eh, di, questa, uh, di questi calcoli si ritrova in, in questo documento che è datato 31 agosto 1761 e che ci mostra la giacenza di vino e di oggetti uh, nei bastioni cittadini a, a questa data, ovviamente. Nel dettaglio che vedete in questo slide, vedete, nella, nella colonna di sinistra abbiamo il nome del bastione, nella colonna centrale invece la quantità di vino in giacenza, mentre sulla destra il quantitativo di pegni espresso in migliaia di lire. Il totale complessivo in basso a destra arriva a 703.800 lire, e dal conteggio sono esclusi anche tre bastioni, quindi sarebbe anche più elevato, sono circa 115.000 ducati. e. Considerando il valore medio precedentemente stimato di 3,32 lire, arriviamo a un totale di oltre 210.000 eh, pegni. Eh, vorrei sottolineare ancora eh, una cosa, se vedete il secondo bastione, quello di Ruga Giuffa, aveva in giacenza al 31 agosto 1761 eh, 200 bigonce di vino. E una bigoncia corrisponde a circa 150 litri, dunque il bastione a quella, a quella data aveva nei suoi magazzini 30.000 litri di vino, che è un valore molto consistente se consideriamo che contemporaneamente, sebbene con eh, giacenze inferiori, ma c'erano altri 50-55 centri che vendevano vino eh, sparsi per la città. Uh, <coughs> In questo brutto ma molto colorato grafico possiamo vedere una cosa abbastanza interessante. Beh, eh, mi dispiace, ho solo la versione in inglese, ma penso che non sia un grosso problema. Eh, innanzitutto possiamo capire che da dove deriva il nome l'economia eh, del fazzoletto e semplicemente dal fatto che gli oggetti maggiormente eh, impegnati fossero eh, fazzoletti. Si tratta di un database che ho sempre raccolto in base agli inventari di osterie e di bastioni che ho ritrovato lungo tutto il 700 e eh, oltre ad avermi dato lo spunto per trovare eh, il nome, capisco che non sia particolarmente fantasioso, ma insomma funzionava abbastanza bene, mi ha permesso anche di capire che il 90-95% degli oggetti impegnati erano di natura tessile, quindi abbiamo fazzoletti, abbiamo tovaglioli, quindi oggetti di uso quotidiano, abbiamo uh, vestiti di varia natura, sia uh, maschili che femminili, e altri oggetti che tipicamente appartengono al corredo, come lenzuola, uh, fodere ed altri tipi di uh, oggetti di questo tipo. Uh, conferma ancora una volta il valore uh, abbastanza ridotto delle operazioni, una cosa che non ho detto ma che forse eh, rende meglio l'idea è che a che cosa corrispondono 3,32 lire, ovvero il valore medio. Eh, diciamo che eh, con questo importo a metà 700 si poteva acquistare in un negozio eh, di merce d'occasione, quindi di seconda mano, eh, una carpetta ad esempio che è una gonna tipica delle donne popolane veneziane oppure due paia di calze di cotone. Ho oh, visto che il vi già eh, un terzo di 3,32 lire era eh, erogato in vino, forse è col vino che possiamo fare il miglior eh, confronto, e con 3,32 lire nel corso del 700, naturalmente il valore del vino è, eh, oscilla nel corso del tempo, ma si potevano acquistare fra gli 8 e i 12 litri di vino, ovvero quelli che bastavano per il consumo di una famiglia media fra 2 e 3 giorni. dunque. Capiamo che l'importo era abbastanza uh, ridotto. Uh, mi avvio verso la conclusione. Eh, ho aperto con, uh, con una vicenda, la vicenda di Bortolo uh, Bodai, per l'appunto, lore, l'Orese che aveva impegnato gli oggetti uh, di finto argento. E vorrei avviarmi verso la chiusura appunto con un'altra vicenda che è quella di Caterina eh, Vesentina. E mh, penso sia importante perché queste due storie messe a confronto ci possono dare un'idea di quali, quali fossero la forbice, voglio dire di quali fossero eh, gli individui che potevano eh, fare riferimento a questo tipo di eh, contesto, a quella che per l'appunto ho eh, chiama, chiamato economia del fazzoletto. Riassumendo molto velocemente, Caterina era una donna accusata di eh, praticare la professione di affittacamere, dunque di affittare le camere abusivamente senza pagare il dazio, e eh, in questi casi la giustizia nuova che aveva autorità anche in questa materia eh, avvia eh, un'indagine e come si fa a sapere cosa fa, quali sono gli affari di un individuo, come fareste anche oggi, si chiede ai vicini di casa naturalmente, che sono ben lieti di raccontare eh, che cosa, di cosa vivesse la donna. In basso ci sono le tre eh, testimonianze che ho ritrovato nelle fonti e sono tutte e tre abbastanza eh, simili ma molto, molto indicative. Eh, beh, innanzitutto dalla prima testimonianza sappiamo che la donna non, non praticava più la professione di camera locante, di affitta ai camere, quindi per quello non pagava eh, il dazio. Ma sappiamo che eh, aveva, la donna ha mangiato quanto aveva per sostentarsi, ha speso tutto quello che aveva per sopravvivere, dopo che suo marito si era arruolato per andare a combattere probabilmente i turchi a Candia, mi pare lo dica in un'altra parte delle, eh, del processo, e eh, nel tempo ha impegnato le sue robe eh, per vivere. La seconda testimonianza invece vediamo che è una povera donna che vi, per vivere manda a, a prendere del vino al, al bastione eh, sul pegno di un tovagliolo ed è una povera donna che non ha più niente al mondo avendo impegnato tutto per sostentarsi e per pagare l'affitto di casa. Eh, naturalmente il vino all'epoca non era eh, una bevanda eh, esclusiva eh, scopo ludico come per molti oggi, ma eh, era un alimento eh, essenziale all'interno della dieta quotidiana degli individui perché aveva un apporto calorico molto eh, importante. Dunque Caterina sopravviveva impegnando per l'appunto un fazzoletto o un tovagliolo eh, alla volta. Uh, Possiamo quindi proseguire e riassumere, eh, in base a quello che abbiamo detto finora, quali sono eh, le caratteristiche dell'economia eh, del fazzoletto dunque di cosa eh, si tratta. Beh, abbiamo visto il basso valore dei prestiti, eh, dall'altro lato però l'alta frequenza eh, delle operazioni, il fatto che fosse principalmente un credito finalizzato al consumo, cioè, eh, un credito che nell'ambito dell'offerta di ossi e bassinieri veniva quasi proprio a sovrapporsi uh, al consumo, e eh, grazie a questo tipo di attività abbiamo una valorizzazione degli oggetti di uso quotidiano, anche quelli che a prima vista possono sembrare più, uh, più miseri, me meno importanti, come per l'appunto tovaglioli e fazzoletti, che invece costituiscono la base delle operazioni di credito e nel caso di individui più sfortunati come la, la povera Catterina, rappresentano veramente una fonte di eh, modo per, per sopravvivere. Uh, concludendo abbiamo quindi ricostruito eh, i contorni di un'offerta di credito che presenta delle caratteristiche eh, in un certo senso uniche, abbiamo visto qual era il ruolo importante dal punto di vista socio-economico di osteria e bastioni all'interno del contesto eh, cittadino, Penso si possa dire che eh, osti e bastonieri non erano eh, semplici venditori di vino perché eh, avevano delle, delle, delle capacità anche tecniche molto importanti, stimare un oggetto non è un'operazione eh, facile come possa sembrare. E abbiamo forse spostato ulteriormente il limite verso il basso, l'economia del fazzoletto potrebbe veramente essere al confine tra credito eh, e, e carità, e eh, tutta questa vicenda ci apre una finestra su eh, come, sia, come eh, riusciss riuscissero a gestire eh, la povertà eh, le società di antico, eh, di antico regime, di epoca moderna, eh, uscendo un po' dalla logica che è sempre. Uh, che ha dominato un po' la bibliografia della contrapposizione fra uh, banchi uh, ebraici e uh, monti di pietà uh, io mi fermerei qui e, e vi ringrazio grazie, grazie Matteo grazie per la tua relazione nuova, insomma una ricerca che porta delle informazioni insomma poco note che consentiranno poi di fare anche un esame, una riflessione sui sistemi creditizi veneziani che sono stati studiati, come dicevi tu, per altre forme e modalità di credito dei banchi ebraici, ma piuttosto che il credito che appunto circolava attraverso i contratti, i contratti notarili. E quindi per noi è particolarmente, eh, ti siamo particolarmente grati per essere qui a presentare questa ricerca.